Ti dispiace. Cioè non la vedi la fotocamera. E questo. Questo contiene glutine. Si vede? Intanto non mi risponde. È dritta questa fotocamera. Ah. In questo nuovo video. Questo video, come avrete detto dal titolo, sarà un mashup di tutti gli unboxing che dovrò affrontare questa settimana. Ho in programma di arrivo tantissimi pacchi di tantissime diverse natura e ci ho pensato di condensarli tutti in un video, quindi ogni volta che mi arriva filmo, quindi mi vedrete in dieci vestiti diversi probabilmente. E iniziamo da adesso, mi è arrivato il primo pacco che andrò ad aprire con voi. Ok, questo pacco mi arriva dall'azienda Strabuono, che è un'azienda italiana che produce prodotti tutti a base di canapa. Non so che cosa dirvi, sinceramente, cioè, quando mi hanno contattata e mi hanno detto che mi volevano mandare i loro prodotti, io penso di aver fatto un salto alto così. Quindi iniziamo con uno snack al cioccolato fondente e canapa. Allora, diciamo che questo per me io non lo posso mangiare perché contiene glutine e soia, quindi mi sa che questo sarà un ottimo regalo per Jimmy o per mia mamma, insomma. Però ci sarà qualcosa che posso mangiare? Sì, allora, gnocchietti di riso, e questi sono simili, molto simili allo gnocchetto sardo Farina di riso al 98%, farina di riso bio E curcuma al 2%, sempre bio E acqua Sono senza glutine Basta per me Crackers di canapa, sempre bio Questi contengono glutine Gli ingredienti sono farina di grano tenero Farina di semi di canapa, olio extravergine di oliva, acqua, semi di sesamo, bicarbonato di sodio e sale. Peccato che contengono glutine, però gli ingredienti sono ottimi. Crackers di canapa. Altro regalo per gli altri. Bene. Oh, ottimo. Farina di quinoa. Questo è un prodotto senza glutine e gli ingredienti sono farina di quinoa. Origine Peru. Con questa si possono fare prodotti da forno, dolci e salati. Pane, focacce e frittelle. Oppure miscelare le altre farine. La quinoa ha il profilo amminocidico completo e per questo è considerata anche una fonte proteica. Fusilli. Pasta di farro con farina di canapa, ovviamente con glutine. Quindi regalerò. Sì, questi sono i miei mini regali di Natale. Farina di farro, farina di canapa e acqua. Uh. Busiate. Busiate. Pasta pasta risemola di grano duro con farina di canapa No, non ho capito, questa pacca è per me, ma per gli altri Sembra anche di certo molto figa ma E questo? Questo contiene glutine Sì, uffa Ma a che mi considera nessuno Alla fine cosa ho ricevuto io? La farina e la pasta voi che potete crema spalmabile fondente e canapa gli ingredienti sinceramente non mi fanno impazzire cioccolato fondente fatto di pasta di cacao zucchero burro di cacao emulsionante lecitina di soia vaniglia naturale, olio di rosso e olio di canapa pasta di mandorla, zucco pasta di nocciola, cacao diciamo che se anche non contenesse glutine non la integrerei nella mia dieta giornaliera però mm, questo è il tipico una volta ogni tanto però anche questo andrà a far parte dei regali. Bene. 5 cose per gli altri e due cose per me. Ottimo. Grazie comunque è stra Strabuono. Per questi. Non vedo l'ora di provare questa pasta alla curcuma. E un consiglio. Se usate la curcuma nelle vostre ricette. Dovete abbinarla al pepe. Per attivare la curcumina. Che ha delle grandi proprietà disinfiammatorie per l'organismo. Al prossimo unboxing. Procediamo con lo spacchettamento numero 3. Di cui vedete già... La provenienza my protein e questo che in realtà non so di chi sia dovete sapere che per fare più regali possibile mi sono un po svuotata tutta la mia dispensa quindi ho dovuto fare il pieno delle mie cose preferite che prendo da my protein un pochino di mandorle il mio amato polline insieme ai miei amatissimi semi di canapa. E ho finalmente ripreso la farina di semi di zucca che non ho ancora provato perché l'ho regalata. Rogue Cow Bars che sono barrette crudiste vegane e sono principalmente una fonte di carboidrati quindi sostituibili a un frutto o a della frutta per merenda. Gli ingredienti sono soltanto datteri, anacardi, sciroppo di datteri che è un dolcificante naturale, cacao e uvetta sono vegane vegetariane senza glutine queste le adora anche mia mamma che come avete notato è un critico molto duro e quando le aveva finite mi ha detto ma io le ho finite portami queste sono delle new entry in realtà Gli Omega Seeds Mix Sono un mix di semi di girasole, semi di zucca, semi di lino marroni e semi di lino dorato Voglio provare a metterlo sulle insalate Perché mi sembra più un mix da abbinare al salato e non al dolce Quindi non lo metterei sulla colazione Altra new entry L'olio di cocco Leggerete tantissimi pro e contro dell'olio di cocco rispetto all'olio d'oliva, Cose come fa dimagrire, utilizzate l'olio di cocco per... Allora voi sapete che io non credo negli effetti miracolosi di un singolo alimento Io questo l'ho preso perché ho letto tantissime ricette che lo utilizzano e ho voluto provarlo anche per capire la differenza di gusto che può portare a un piatto, a una ricetta So che con l'olio di cocco ci si possono anche fare impacchi per i capelli e utilizzarlo in modi alternativi alla cucina quindi sarà interessante anche scoprire quelli il liquid chalk questo adesso mi servirà visto che sono entrata nel mondo del calistenico perché questo si tratta di gesso liquido che si mette sulle mani si stende e lascia quella patina di gesso, comunque più leggera rispetto al gesso e non vola, quindi in teoria l'attrezzo dovrebbe rimanere meno sporco, che va sia a proteggere le dita e a creare quell'effetto grip. Quindi quando ti cominciano a sudare le mani non scivoli giù dalla sbarra. E infine ho preso per mia mamma due capi d'abbigliamento. Mia mamma ha avuto un problema comunque al seno e cerca sempre... I reggiseni aperti davanti E ho scoperto che su My Protein Adesso è appena uscito questo modello Si apre totalmente Quindi proprio si indossa e si chiude Di questo mia mamma sarà felicissima perché è davvero qualcosa che cerca. E lei è sempre solo trovata da Triumph e costano tantissimo, tipo 50 euro a reggiseno. Sempre per la mamma, lei adora il viola. Quindi le ho preso la solita felpa, che avete visto anche a me, che all'interno è fatto di felpina. Questa, ve lo giuro, è caldissima. La mamma sarà contenta! Come sapete, e che mi scordo sempre di dire... Su MyProtein avete un 20% di sconto inserendo il mio codice. E eh, se cliccate il link in descrizione, mi fate un favore perché ricevo la commissione. Se no, inserite il codice che volete, fate quello che volete, non cliccate il link e io non ricevo niente. L'importante è che voi ricevate lo sconto. Passiamo a questo secondo pacchetto, io sono una patita di gioielli, se guardate le mie storie o comunque i miei video mi vedete sempre con, a parte tutte le mie collanine ma anche gli anelli che adesso mi sono lavata le mani quindi non ce li ho. Mi ha contattato questa azienda che produce gioielli realizzati in argento e fatti tutti in Italia e mi ha chiesto se volevo ricevere... Dei gioielli E io ovviamente ho detto piatto, Grazie perché no Per farvi vedere Allora guardate che carini i pacchetti Ovviamente rosa Una fatina Vediamo se si vede Che è in oro rosa E vi giuro a me è piaciuta tantissimo Perché mi ricorda Peter Pan E che io adoravo Ha la doppia catenina E è lunga Più lunga rispetto a quelle che io indosso Guardate che carina L'altro pacchetto sono degli orecchini Ma il fatto è che questo orecchino è normalissimo A cuoricino Sempre oro rosa Ma questo vedete che è particolare perché va a lato Cioè io lo indosso e poi... là Si vede? Intanto non mi risponde. È figo eh Grazie mille a Marina Franchi, l'azienda Per avermi mandato questi gioielli Io adesso sono una fatina lo dice la colanina Ci vediamo nel prossimo unboxing Nuovo giorno, nuovo pacco Allora, questo pacco ha una storia un po' particolare Mi avete visto acquistare questi prodotti In un vlog recente Non solo, dopo averli acquistati Io ho fatto anche una storia Recensione su Instagram Dove esprimevo la mia opinione Riguardo a questi prodotti Consigliandovi perché mi erano piaciuti davvero Sinceramente e chi ha visto la storia, magari se lo ricorda, se l'ha screenshotata, insomma Io non avevo nemmeno taggato l'azienda Luna non mangiare la plastica E difficilmente se tu non taggi un'azienda questa vede le tue storie Perché deve proprio venire lì a guardartele o seguirti Fatto sta che questa azienda ha visto le mie storie e mi ha eh, contattato Chiedendomi se eh, mi sarebbe fatto piacere Ricevere altri prodotti Cosa vuoi rispondere? No? Di che azienda sto parlando? A ah, propò che ve lo faccio vedere perché non ci sto riuscendo. Mi facevamo paura ah, okay. ah, Si tratta della Zerbinati Vi ricordate che avevo fatto vedere che avevo acquistato da Italy Questi burger eh, vegetali Hanno deciso di mandarmeli e farmi provare tutti i gusti sono felice! Sono soprattutto senza glutine, cosa che non tutti ci stanno attenti. Burger di quinoa, carote e zenzero. Burger di quinoa, spinaci e verze. Quinoa, melanzane e pomodoro. Quinoa, zucca e rosmarino. Radicchio e patate! Quando io ho provato quello con le zucchine e il pesto, mi è piaciuto tantissimo perché c'era sia gusto che... Sostanza, sentivo i legumi sotto i denti Farò le recensioni su Instagram Quindi andate a seguirmi perché non è che posso fare un video Ogni volta che provo questo prodotto Perché se no mi direte uffa mangi sempre sta roba Eh sì, effettivamente Comunque la cosa che ci tengo a dire è che È un prodotto pronto Ma è davvero ricco di tutti ingredienti Sani e naturali Ad esempio questo a caso Patate, radicchio rosso, barbabietole, farine di legumi Olio extravergine di oliva Quinoa, carote, acqua Farina di carote, sedano, porri, cipolle, piselle gialli, sale, fibre vegetali, estratto di lievito e spezie Non ci sono conservanti, non c'è soia, non c'è glutammato, non ci sono aromi È senza glutine e sono davvero felice di aver scoperto questa azienda E vi farò una classifica dei miei gusti preferiti Questi prodotti io li ho visti Lunga da Italy E so che comunque li vendono persino al Prix, quindi li vendono un pochino ovunque però non è finita qui perché mi hanno mandato anche degli smoothies, questi io non sapevo nemmeno li producessero. Che sono delle bevande a base di succhi di frutta e verdura ed estratti vegetali. Arancione, succo d'arancia, purea di mele, carote, purea di ananas, zucca. Sciroppo d'agave, fibre di agrumi e guaranà. Senza lattosio e senza glutine. Questo purea di fragole, purea di banane, succo di mela, succo di barbabietola, purea di lamponi, purea di ribes, sciroppo d'agave. Comunque il dolcificante è al 2%. Proteine di piselle, fibre di agrumi, concentrate di carote e ibisco. Penso che questi siano uno snack perfetto da portarsi in giro all'università o comunque quando si viaggia, da bersi magari durante tutto il giorno e infine questo sacco per fare la spesa ed è una cosa che vi consiglio davvero, io l'ho comprato all'idol, è un sacco riutilizzabile, vedete così, sono a parte ma vi consente anche di ridurre l'acquisto e, e l'utilizzo di sacchetti di plastica Va bene adesso fanno quelli biodegradabili ma a parte che non durano niente E appena lo apri è già rotto Quindi ne devi anche comprare 50, spendere 50 centesimi e non è il massimo E quindi io vi consiglio di acquistare un sacchetto del genere Io l'ho comprato dal Lidl, adesso ha ricevuto questo, grazie Ma li vendono anche all'S lunga, quelli gialli quindi grazie, grazie Zerbinati per seguirmi, non me l'aspettavo assolutamente. Io concluderai qui questa serie di unboxing di prodotti, spero che questo video, questa tipologia di video vi sia piaciuta, non l'avevo mai fatta, fatemi sapere se vi piace e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!